calendario per la solidarietà? Certamente, eh, il Dipartimento della pubblica sicurezza sono anni che si sta spendendo sul versante dell'aiuto ai, ai bambini e quindi eh, il calendario della Polizia di Stato è anche una forma di finanziamento all'Unicef che nel mondo attua questa politica di sostegno eh, ai ragazzi, ma in tutto il mondo. Quindi noi anche quest'anno col calendario della Polizia abbiamo fatto quest'opera diciamo, di bene nei confronti dei giovani, dei fanciulli in, tutta, in tutto il mondo. Per quanto riguarda i dati del 2017 sono in calo la maggior parte dei reati nella città di Salerno, in aumento però sensibile è quello dei furti nelle abitazioni. Sì, certamente questo è un dato che non si può nascondere, è sotto gli occhi un po' di tutti, però noi stiamo lavorando anche con l'autorità giudiziaria sotto questo versante per poter eh, incastrare diciamo, queste, questi soggetti che eh, attentano alla libertà. Di, e alla libera vivibilità anche nel proprio domicilio. Eh, la, nel, durante quest'anno abbiamo anche arrestato alcuni, eh, erano bulgari che facevano furti, furti in appartamenti, ovviamente stiamo su quella scia, stiamo ancora lavorando e speriamo quest'anno di poter eh, dare un colpo in maniera, un colpo quasi direi mortale a queste organizzazioni criminali che eh, si, eh, vengono, vengono anche da fuori. Non sono del territorio salernitano, vengono da furia e quindi vengono a, a, a devastare, a saccheggiare le abitazioni dei cittadini di Salerno. Un anno importante anche rispetto alla gestione dei flussi migratori. Sì, abbiamo avuto sette sbarchi, durante quest'anno abbiamo avuto sette sbarchi e, eh, con circa, circa 6.000 migranti, 6.000 migranti che sono stati accolti, ovviamente Salerno si è dimostrata all'altezza di essere una città dell'accoglienza, sono stati accolti, sono stati rifocillati e dopodiché una parte è rimasta qui nel territorio della provincia di Salerno mentre l'altra parte è stata destinata in centri di accoglienza dell'intero territorio nazionale. E sono stati ovviamente identificati, sono stati, è stato dato loro la possibilità di richiedere asilo politico perché la maggior parte di questi soggetti provengono da aree dove insistono eventi bellici, dove esistono persecuzioni di carattere razziale e quindi il nostro Paese, anche nello spirito dell'articolo 10 della Costituzione, ha accolto e ha um, posto le basi per poter uh, anche concedere eventuale diritto d'asilo nel lotto. Nel nostro territorio. Il nuovo strumento per il decoro urbano invece è quello del DASPO. Uh, urbano si viaggia a ritmo di quasi due al mese, insomma la provincia di Salerno è una di quelle che le, le, le applica di più. È un fenomeno che non abbiamo sottovalutato questo, perché diciamo che è il fenomeno che tocca da vicino il cittadino, il parcheggiatore abusivo che insiste con petulanza nei confronti di, del, del cittadino che deve parcheggiare la macchina, eh, è, è un fenomeno che comunque andava attenzionato e represso. Lo strumento del DASPO urbano in introdotto da un decreto del Ministro dell'Interno Minniti, ha avuto del, dei buoni risultati anche nella provincia di Salerno che è forse è una delle prime province ad aver attuato a livello nazionale il, questo provvedimento, questo strumento che è nelle mani del Questore. Noi ne abbiamo fatti abbastanza. È... Credo che voi poi nel corso del, del, dell'erogazione di questi provvedimenti siete stati puntualmente informati, quindi eh, diciamo che la statistica è abbastanza positiva. Eh, ovviamente il problema è la violazione del DASPO del questore. La violazione del DASPO del questore è, è Punita con una norma, eh, l'articolo 650 del Codice penale che irroga una pena molto blanda. Sarebbe auspicabile che eh, venisse diciamo, eh, introdotta una norma con una maggiore efficacia deterrente per poter dare al fenomeno anche la giusta collocazione nell'alveo delle norme del Codice penale per la repressione dello stesso fenomeno. Lei parlava dei reati, soprattutto quelli che interessano più le persone, come esempio i, reati, i fuori in appartamento. Può essere importante questa nuova rete di videosorveglianza anche per questo motivo? Tra l'altro avevate in programma, ieri mi sembra un incontro non so se c'è stato oppure no per decidere il posizionamento Allora, per quanto riguarda la videosorveglianza noi già abbiamo un sistema di videosorveglianza che sarà implementato Entro diciamo, nei primi mesi di quest'anno, anche alla luce dell'intervento um, dell della Camera di Commercio che ha stanziato dei fondi, stato, e voi eravate tutti presenti, c'è stata una riunione, io ho fatto dei sopralluoghi, quindi mh, abbiamo attenzionato le aree ancora che sono scoperte sotto questo profilo. E, um, anche il Comune, pare c'è stata una dichiarazione di intenti del Sindaco, anche il Comune parteciperà in maniera incisiva ad una eh, un successiva implementazione sul, del territorio, quindi speriamo di avere nei prossimi mesi una rete che possa dare anche, eh, diciamo, eh, la giusta possa dare la giusta valenza anche alla repressione di questi fenomeni perché la videosorveglianza non lo possiamo nascondere, ma è uno strumento efficace di aiuto alle forze di polizia per in genere per reprimere reati di ogni tipo, dall'omicidio al furto, allo scippo, alla rapina. Quindi io spero che nei prossimi mesi si possa attuare in maniera definitiva la, questa implementazione eh, che ora è ancora allo stato diciamo, progettuale. È passato il Natale, è passato anche il Capodanno, siamo nel periodo di luci d'artista, un evento che richiama sempre migliaia di persone in città Salerno, quest'anno svolto con misure di sicurezza ovviamente straordinarie in base alla circolata dei Gabrielli, finora però eh, si sta svolgendo tutto eh, in maniera regolare. Posso dirlo che questo è un vero successo delle forze dell'ordine, ma è un successo che deriva anche da una forte collaborazione con l'amministrazione comunale che ha messo in campo anche le forze della Polizia Locale. Noi per i profili della sicurezza eh, abbiamo agito con, anche con l'impiego di unità antiterrorismo della, sia della Polizia di Stato che dell'Arma dei Carabinieri, sono unità specialistiche, specializzate, che hanno anche un armamento particolare e che eh, garantiscono appunto la, ehm, la salvaguardia dei cittadini da eventuali azioni o aggressioni di natura terroristica. Penso che abbiate anche visto che il territorio, soprattutto del centro storico, è stato fortemente presenziato dalle forze di polizia, soprattutto nei fine settimana, che sono i giorni in cui la popolazione esterna, turisti o quant'altro proveniente da altre parti del territorio nazionale, si riversano su Salerno. Abbiamo presidiato tutti gli incroci a rischio della città, sia con degli strumenti mobili, quindi le macchine della polizia, dei carabinieri, della polizia. Polizia Locale e della Guardia di Finanza, sia con strumenti di carattere fisso, i cosiddetti eh, New Jersey che abbiamo apposto in alcune, eh, in alcune incroci, in alcune zone anche sensibili della città. La criticità eh, resta sul tema della sicurezza, in modo lungo Porto turistico per quanto riguarda lo spaccio di droga in particolare? Allo spaccio di droga è stato dedicato una particolare attenzione quest'anno e eh, abbiamo arrestato numerosi soggetti soprattutto extracomunitari che spacciano nella zona del lungomare. Io spero che quest'area venga anche videosorvegliata perché anche con la videosorveglianza avremo una forte, diciamo, un forte aiuto nel per stroncare questo fenomeno. L'attenzione però non è mai calata, abbiamo messo in campo una serie di forze anche specializzate come i falchi e soprattutto con l'aiuto di falchi che agiscono con mezzi veloci, con le moto, abbiamo, siamo riusciti a colpire e, eh, e a dare colpi abbastanza forti al, al fenomeno con l'arresto di numerosi, numerosi extracomunitari soprattutto di ehm, etnia gambiana.